Vi invito a partecipare alla Corsa Rosa che si terrà il 5 marzo perché è un'importante iniziativa che va a, a contribuire alla ricerca per eh, il cancro al seno, quindi è un'iniziativa a favore delle donne e quindi vi invito a partecipare e parteciperò pure io.